Buonasera, sono Laura Antichi, volevo mostrarvi come creare un'infografica da eh, disegni di Google. Mi eh, collego dall'ambiente G Suite, ma si può fare da qualsiasi account Google alle app di Google e scelgo Drive. In Nuovo vado in Altro, Altro, Disegni di Google. Eh, questo lo nominerò Tutorial. Innanzitutto metto uno sfondo. Lo metto questa volta chiaro, neutro, al mio disegno, alla mia area. Ora devo andare ad agire sulle impostazioni della pagina. Clicco su personalizzata, lascio la larghezza di 25,4 al punto 4 e l'altezza eh, il minimo che posso mettere sarà 80.05 applica poi la altezza dipenderà dalla quantità di contenuti che volete inserire in questa infografica Vado in visualizza, esegue zoom, almeno il 50% per poter lavorare su questa eh, infografica. Posso ora... inserire Da inserisci una casella di testo, inserirò il titolo della mia infografica, metterò naturalmente le dimensioni del carattere, mettiamole 36, sceglierò un colore del carattere, questo, e scriverò Tutorial Posso poi, se lo trovo troppo piccolo, naturalmente ingrandirlo Tutorial. Inserisco eh, un'immagine Posso caricarla dal computer, cercarla nel web Uploadarla da Drive, Foto, tramite URL o fotocamera. Decido di cercare nel web. Quindi mi cerca con Google Immagini. Posso didattica, cercare qualsiasi eh, parola, vediamo se mi dà qualche cosa della didattica a distanza inserisco il primo risultato che trovo, questo esempio inserisci aggiusto l'immagine come meglio credo e la posizione qui poi inserisco tutorial allora aggiungiamo per la didattica a distanza bene aggiusto la mia casella per differenziarla dal resto della poi infografica potrei pure inserire una uh, forma esempio forme questa Inserisco una forma per dare un colore a uh, tutta questa intestazione. Il colore potrebbe essere, coloriamo, facciamolo uh, viola. tiriamo via il colore del bordo, lo facciamo trasparente con il destro, ordina, sposta in secondo piano, non va più bene il colore del titolo perché non risalta, quindi lo vado a cambiare, il colore del testo, benissimo, posso ora inserire molti altri elementi, esempio delle immagini Sempre con lo stesso processo se le ho sul computer le, le prendo dal computer se non nel web cercherò delle icone vediamo che cosa mi restituisce e ehm, la ricerca Può essere un po accurata va bene metto una no non mi piace quindi tiro via metto cuori vediamo se trovo un cuore questo inserisci lo rimpicciolisco davvero tanto perché voglio inserire l'esempio del testo molto bene lo copio lo incollo insomma vado ad inserire diversi elementi lo faccio mettete bene e eh, Sotto beh, facciamo la riga dei cuori, incolla Mettiamo un altro, colla E qui possiamo inserire del testo, inserisci casella di testo una de descrizione di punti adesso metto qualsiasi dei punti inserisci casella di testo inserisci Casella di testo, quasi un elenco ma eh, molto visuale, inserisci casella di testo. Poi lo formatterete secondo le vostre necessità per dare a, a questo testo molta eh, visibilità anche al testo potreste inserire delle eh, delle forme ad esempio un rettangolo di un piccolo di separazione secondo il vostro gusto colore che preferite andate nel secchiello prelevate il colore tirate via il bordo, fatelo trasparente e poi potete inserire, eh, il resto immagini eh, di nuovo potete inserire eh, altre forme colorandole in vario modo trasparente e procedendo in, questa, in questo modo poi avrete l'opportunità di eh, creare la vostra infografica che naturalmente poi dovrete a rimettere a posto perché eh, tende a svitare in basso Così. Anche questi cuoricini li eh, eh, trasferirete in alto Ora vi faccio vedere come può eh, venire una infografica finita Ecco, questa è l'infografica che ho creato in maniera un po' accurata si presenta in questo modo. Poi l'ho uploadata su SlideShare e condivisa. Potrei pure condividerla con condividi, caricamenti in corso. Mi chiede con chi la voglio eh, condividere, aggiungere persone o gruppi e. Ehm, Direi che può essere condivisa ad esempio con la classe con Classroom, Sassari Aula Collettiva di Prova Studenti. Posso dare il permesso di uh, visualizzatore a chi poi partecipa a Classroom oppure di commentatore o di editor. Interessante pensare di poter condividere in, uh, come editor questa una uh, infografica per uh, favorire il lavoro uh, cooperativo degli uh, studenti. Questo è tutto, vi ringrazio, buonasera.